allora come superficie ho provato varie soluzioni la prima era rimanerlo direttamente così, il che non mi piace tanto, devo dire la verità la seconda è lisciarlo ma si nota troppo e la terza era dipingerlo di nero beh, questa mi piace molto di più ora, voglio andare a dipingere anche le pareti queste qui laterali le voglio andare a dipingere di una vernice verde un verdognolo andiamo a vedere un pochino questo verde non mi piace, e praticamente dice che un'altra tonalità di verde è questa qui leggermente diversa, ma è molto più bella. Questo è un verde foglio, ok, ragazzi. Sto riadattando praticamente tutta la parte. Sto rimuovendo questi, queste strisce qui. Questa e questa che davano fastidio al motore quindi il motore non riusciva ad andare correttamente indietro, e voglio rifare tutta questa parte qua. Ragazzi io col piccolino sto perdendo tanto tempo Soprattutto a tagliare questa parte qui Quindi sapete cosa c'è? Prendo e uso direttamente lui ragazzi ho praticamente dipinto tutta la base di sopra e ho fatto una piccola modifica ho aggiunto questo piccolo pannellino laterale eccolo qui qui sopra andrà praticamente montato questo interruttore andrà montato così con la sua parte superiore e al di sotto poi vedrò forse lo taglio forse lo rimango così non so però mi piace, è un pennellino carino, non è tanto brutto, dai. Ci sta, scusate se sto facendo solo queste brevi clip, non vi sto facendo vedere tutti i collegamenti tutto quanto, è perché sto facendo tutto in periodi molto molto diversi. Ci un po' Sì. <coughs> praticamente finito ora di sistemare la cinghia la cinghia ce l'ho cambiata questa è un'altra ancora più piccola rispetto a quella che c'era prima fa, riesce a fare anche l'arco riesce ad andare intorno ci sta anche la giusta tensione secondo me se provo a farla partire così non ce la fa se giro anche solo di pochino